Ed eccoci ancora sulle fonti tv, allora attenzione perché questo è uno spazio un po' particolare rispetto a quelli che di solito proponiamo a tutti voi, però è uno spazio che ci sentiamo di condividere eh, molto volentieri intanto, ma soprattutto che spesso ci sentiamo di condividere con voi che ci seguite perché parliamo di solidarietà. Allora, eh, il nostro focus di, di Le Fonti TV, essendo una TV economica, è sempre quello del denaro, dei soldi e di soldi parliamo anche in questo approfondimento però in modo diverso. Andiamo verso il Natale, leggete anche in sovrimpressione insomma qual è il titolo che accompagna questo spazio verso Natale solidale con la Fondazione De Marchi. Vi invito subito, guardate, a digitare fondazionedemarchi.it così sarete immediatamente immersi nel mondo di questa fondazione per la ricerca scientifica e la cura dei bambini con tumori e gravi malattie. Non solo ci affidiamo al sito, ma ci affidiamo alle parole di Francesco Iandola, direttore della Fondazione De Marchiollus, che è collegato con noi. Francesco, ben trovato. Buongiorno, grazie. Grazie per essere con noi. Allora, intanto ehm, mi fa molto piacere parlare anche quest'anno delle vostre iniziative e soprattutto di un'iniziativa, facciamo vedere subito, guarda, che riguarda un SMS solidale che tutti noi possiamo mandare proprio per eh, aiutarvi ad aiutare i bambini malati e le loro famiglie. 45581 fino al 22 novembre eh, possiamo donare veramente con un sms possiamo davvero aiutarvi tantissimo intanto lasciamolo un istante e poi lo faremo rivedere eh, al di là di questo ti invito Francesco a riassumere un po' quello di cui vi occupate e poi parliamo di questa iniziativa. Ti ringrazio guarda tantissimi anni, saranno 40 anni, la Fondazione De Marchi è impegnata presso la clinica pediatrica del Policlinico di Milano per far sì che i bambini con gravi patologie possano ricevere sia le migliori cure mediche che anche le migliori cure umane, cioè garantire quindi le migliori terapie ma anche la migliore qualità della vita per questi bambini. Che Tradotto in pratica vuol dire da un lato pagare borse di studio e contratti per aumentare la presenza di medicine ai reparti, acquistare attrezzature scientifiche che possono andare da, da un attacco all'ecografo al polisonnigrafo ogni, ogni mese ci arrivano richieste nuove, e ristrutturare reparti. E poi anche rendere questi stessi reparti più accoglienti, umanizzati, far sì che il bambino entrato in ospedale si trovi più a suo agio, non riduca al massimo mente di paura, eh, far sì che la vita familiare al bambino sia la più normale possibile, e quindi diamo anche assegni di, di assistenza economica alle, alle famiglie più in difficoltà, offriamo e organizziamo vacanze assistite ogni anno per, per bambini. E eh certo, infatti scusate, interrompo solo qui perché stiamo certo. intanto vedendo scorrere un po' di vostri progetti che sono andati a buon fine. Praticamente cosa è successo? Anni fa proprio un gruppo di medici e genitori ha sentito questa esigenza di cui parlavi tu, no? di non semplicemente dare le cure ai bambini, ma proprio rendere più normale possibile la loro permanenza all'interno delle, delle strutture, delle strutture ospedaliere e di far sì che accanto alle terapie mediche, quelle diciamo di base, ci potesse essere tutta una un'altra serie di iniziative, a partire da, dire, da, da, da momenti più ludici no, che riguardano i bambini. Parliamo di bambini, Francesco, quindi insomma, sembra, sembra dire qualcosa di scontato, ma non lo è, perché poi sono bambini che in realtà vivono in una situazione diversa rispetto ai bambini. Però ecco, questo, questa, questa vostra idea nel corso degli anni è diventata veramente un'eccellenza, un mi, mi permetto di dirlo io, insomma, mi sono inserita per questo mentre tu lo raccontavi. Sì, a tutto questo abbiamo un nome anche, l'abbiamo chiamato un ospedale mica Male, Infatti l'abbiamo visto, esatto, esatto. esatto. Tradurre appunto far sì che l'ospedale... Eccolo qui, guardate, non guardate, può essere un posto di festa, ma no? comunque cerchiamo che... Sì che Posso essere però, La pediatria non deve essere un ospedale per gli adulti che accoglie i bambini, deve essere un ambiente pensato proprio per i bambini e questo fa la differenza. Un esempio, l'anno scorso abbiamo donato un TAC, ma eh, attorno a un TAC abbiamo costruito tutto un ambiente umanizzato, trasformando l'ambiente in un grande acquario, con dei proiettori, il bambino entra dentro, si trova a 360 gradi immerso in uno sfondo marino. Bellissimo ma anche utile. Il bambino che prima entrava pa con paura, si vede nell'immagine, che andava sedato per poter fare l'attacco, adesso entra distratto in un mondo di meraviglia e guarda i pesci, si dimentica l'attacco. e quando finisce la terapia, l'esame, chiede se può fare un altro giro, chiede quando può tornare, se può portare amici ed è veramente una cosa che fa la differenza. Fa differenza sia per i bambini che per i medici questo, questo è fantastico questo è molto altro però adesso stiamo vedendo sì. l'immagine è, è fantastica l'idea il fatto che però il bambino vi chieda quando può tornare no? che, che, sì, cioè, sì, ecco, quindi che, che riesca con ovviamente la fantasia che è caratteristica dei bambini a mischiare, cioè a confondere in questo caso per fortuna eh, il dolore con invece il piacere legato a un gioco, quello che lui ritiene un gioco insomma, questo esattamente, è, esattamente. è incredibile beh è un team il vostro formato da diversi professionisti che mettono a punto no, queste, queste idee sì, tanti professionisti abbiamo appunto anche un gruppo di psicologi che si occupa sia dei bambini che anche di dare supporto ai medici Abbiamo l'atleterapeuta la tutti i giorni accanto ai bambini, abbiamo i cani della Pet Therapy grazie all'aiuto della scuola italiana Cani Salvataggio, cioè, cerchiamo di fare il massimo per, per questi bambini e il team adesso ci vuole dire un nuovo progetto per cui stiamo raccogliendo adesso i fondi sì. con attraverso l'essere Solidale, abbiamo donato adesso una, una colonna chirurgica che servirà a, per poter operare i feti ancora nell'utero del, della mamma, quindi far nascere i ah. bambini ah. con una formazione già, già guariti, già sani al momento de della nascita. E poi anche qui trasformare tutto l'ambiente chirurgico in qualcosa di diverso a parte appunto questo caso in cui il bambino è nella sua stanza e viene trasportato in collettivo nella sala chirurgica in collaborazione col Politecnico di Milano stiamo studiando proprio adesso eh, di, di trasformare questo percorso per rendere qualcosa umanizzato per il bambino anche qui lavoriamo sul mare sui pesci il bambino dal da momento in cui esce dalla sua stanza deve attraversare due corridoi e appena due ascensori in tutto questo ambiente attraverso la tecnologia multimediale di aumentata aumentata potrà immaginarsi di essere in fondo al mare avrà il compito di catturare dei pesci di liberarli, di parlarci mm. quindi sarà un percorso che distrarrà il bambino che andrà qui entrando incontro e renderà tutto più facile per meraviglioso eh. meraviglioso intanto io sto un po' navigando nel sito cosa eh, fa sì. la Fondazione De Marchi naturalmente trovate tutto, tutto tutto è tutto trasparente anche con il bilancio gli obiettivi raggiunti nel 2010 19, anche i riconoscimenti che ha avuto la Fondazione ovviamente e poi come già anticipava anche eh, Francesco i progetti che sono al centro dell'attenzione in questo momento naturalmente la pagina delle donazioni eh, come aiutare la eh, clinica De Marchi la Fondazione De Marchi ovviamente e di conseguenza la clinica De Marchi e torniamo sull'SMS solidale a questo punto visto che al di là delle donazioni che possiamo fare ogni giorno, questa è quella più diciamo, concreta in questo momento perché basta digitare sul telefono 45581 e eh, insomma, si aiuta la, la fondazione per sostenere tutti questi progetti. È così? Ogni anno lo proponete, vero Francesco? Sì, ogni anno abbiamo la possibilità, grazie ai compie telefonici e alle, alle, alle televisioni, di ospitare questo spot che, che è molto importante per noi, ci aiuta a raccogliere fondi indispensabili per portare avanti il nostro progetto. Esatto. due gli sms possono veramente fare la differenza se in tanti partecipano a questa campagna Ah sì, io lo mando in questo istante anche Alessandra in regia lo manda in questo grazie, istante, grazie. quindi voi che ci seguite, fatelo adesso perché poi eh, lo so che per volontà magari tutti lo vogliamo fare ma poi ce ne scordiamo, basta un secondo tutti noi abbiamo il nostro smartphone accanto e davvero quanto, quanto ci vuole, un secondo, mandiamo messaggi tutto il giorno, a volte anche contro voglia, questo invece lo facciamo da Davvero con tanto, con tanto piacere. Francesco Iandola io ti ringrazio moltissimo per averci aggiornati anche sui vostri progetti e comunque tutto è visibile sul sito fondazionedemarchi.it se volete ovviamente ci sono anche i contatti per parlare direttamente con chi lavora ogni giorno con questi bambini. Grazie. Francesco e a presto. Grazie Manuela, grazie tanto, ciao. Grazie. E allora lasciamo ancora un istante l'SMS, il numero di SMS, comunque per qualsiasi cosa noi siamo qui, eh, vediamo la schermata, eccolo qui anche scritto in sovrimpressione giustamente, fino al 22 novembre abbiamo tempo veramente un po', quindi Fondazione De Marchi per aiutare i bimbi che hanno bisogno di noi, di tutti noi. Io vi ringrazio per essere stati con me anche per questo importante spazio, vi lascio in compagnia del nostro palinsesto naturalmente, e seguiteci anche sui social e a presto sulle fonti tv.